Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi, noi siamo Rossella e Alberto. Ciao a tutti. Oggi faremo una lettura eh, angelica valida per 15 giorni, quindi parte da domani 5, mh, 5 settembre al 19 settembre 2021. Oggi utilizzeremo tre mazzi di carte, abbiamo le carte dei viaggiatori sacri, abbiamo le carte di, eh, del soul coaching, e abbiamo le carte delle patte, ok?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 all'oscurità, dove possa entrare solo amore, verità, saggezza, integrità e che tutto ciò che opposta a Dio alla luce all'amore vada al di fuori di noi, a Dio Dea, onnipotente, padre e madre che sanno cosa devono fare. Eh, chiedo guida e assistenza durante questa lettura angelica affinché possa arrivare il messaggio d'amore al maggior numero di persone possibili grazie caro dio grazie arcangelo michele grazie maestro gesù grazie maria regina celeste fatto è fatto è fatto e così è così sia ora per sempre per l'eternità ok andiamo a mischiare uh, le carte allora, la prima carta, grazia e gratitudine, ok? Andiamo a pescare la seconda carta del mazzo dei viaggiatori sacri, eccola qui, vast vistas, espandere gli orizzonti, bellissimo, questo la richiesta di una maggiore apertura mentale verso il presente ma anche verso il futuro vediamo un po eccola qui è caduta ne sono cadute due protetto dagli angeli ok e poi abbiamo questa infinita abbondanza benissimo benissimo ora vediamo le carte del soul coaching abbiamo una che spunta luce Irradiare luce, gratitudine e bellezza. Benissimo. Un'altra carta che esce fuori. Risveglio. Fulfillment. Sarebbe sempre irradiare Appagamento. luce a pagamento. Benissimo completezza pagamento gioia e abbondanza anche in questa bene bene per questi 15 giorni abbiamo un'energia molto potente ha a che fare anche con la luna alberto cosa scusa la, la questa energia di amore di abbondanza beh, di bellezza beh molto probabile sì sì e eh, dopo ne parleremo con Carlo. ok cambiamenti nella dieta ecco questa questo invito a migliorare la nostra alimentazione diciamo che è ripetitivo anche se con carte diverse, però invito a diciamo, avere una maggiore, eh, un maggior riguardo verso quello che portiamo dentro il nostro corpo, la nostra nutrizione, mangiare del cibo sano eh, per, per il nostro corpo per elevare le nostre frequenze. Allora, assertività, bellissimo bellissima questa carta vediamo un po eccola qui guarigione emozionale ora iniziamo la nostra lettura angelica le metto vicine anche a te poi pescheremo eh, andremo a leggere una carta da questo libro molto bello eh, cioè andremo a leggere un messaggio che il libro ci porta un messaggio finale allora introduciamo la nostra lettura angelica con la carta di, eh, della grazia e della gratitudine gli angeli ci stanno invitando a mh, sintonizzarci nella frequenza della gioia della gratitudine della bellezza dell'allegria della spensieratezza eh, cerchiamo veramente di lasciare andare lo stress di uscire dal caos eh, diciamo eh, abbiamo bisogno di sintonizzare sintonizzarci con questa energia della gratitudine diciamo che se noi ci sintonizziamo nella frequenza della gioia dell'abbonanza della gratitudine la, la gioia si espande la gioia si espande e possiamo eh, diciamo vivere una vita migliore una vita più appagante una vita più eh, più mh, più gioiosa più armoniosa anche nella direzione dei nostri sogni dei nostri obiettivi dell'anima va bene eh, <coughs> Diciamo che c'è un invito anche ad espandere gli orizzonti. È bellissima, qua c'è un principe che guarda all'orizzonte, c'è uno sfondo bellissimo del mare eh, e va a guardare, va a puntare un pochino più in alto, a guardare la vita da dal, dall'alto, da un punto di vista più elevato. Cerchiamo di uscire da, dai limiti della mente che ci, fa, ci fanno credere che non possiamo raggiungere quel, quell'obiettivo. Invece questo è... Possibile. Eh, prima di iniziare questa lettura angelica eh, ho fatto una preghiera personale e eh, io vi invito prima di fare le letture angeliche di fare le vostre domande agli angeli e poi ascoltare la lettura perché molto spesso attraverso questa lettura possiamo ricevere risposta guida e assistenza e gli angeli hanno risposto espandi gli orizzonti vedrai che anche fare qualcosa di diverso rispetto al solito fare anche un cambiamento non dico definitivo ma anche ehm, cambiare città cambiare nazione cambiare lavoro cambiare modo di pensare cambiare amicizie eh, guardiamo più in grande perché veramente si possono aprire nuovi orizzonti anche perché eh, le risposte sono molto positive si parla di protezione nei progetti dell'anima in questi progetti di grandezza di bellezza di abbondanza e infinita abbondanza alle porte quindi assolutamente se ascolterete, magari in questo momento le cose non vanno benissimo magari in questo momento vi sentite con un pochino bloccati alle volte anche quel senso di ansia di soffocamento eh, invece lasciate andare questo questo stress uscite nella natura connettetevi con la gratitudine scrivete i vostri sogni e i vostri obiettivi e agite in questa direzione perché alle porte c'è abbondanza per voi se osate ecco bisogna anche osare nella vita bisogna fare qualcosa di diverso bisogna avere il coraggio di agire nella direzione dei propri sogni e l'intero quando si tratta di qualcosa di allineato all'amore alla gioia dove tu vince gli altri vincono l'intero universo si muove in comunione di intenti per aiutarti e per, ass... per sostenere il tuo progetto eh, proprio di recente stavamo ascoltando un video di Fabio Marchesi, non so se lo conoscete, e lui ha ragione, lui dice che le cose prima si manifestano nell'invisibile, quindi lavoriamo nell'invisibile. L'invisibile è un luogo a cui noi possiamo accedere con la meditazione, con la preghiera, ma anche con quell'energia di gratitudine, perché se noi vibriamo in una frequenza armoniosa di gioia e di gratitudine, l'invisibile può manifestarsi nella realtà e quindi possiamo veramente realizzare i nostri progetti. Naturalmente le tempistiche sono divine, va bene? Naturalmente si parla anche di sogni e di obiettivi allineati alla luce, all'amore e si parla anche di risveglio dell'anima. Quindi luce irradia la tua luce, ok? La luce che tu irradi, la irradi attraverso le azioni quotidiane della tua vita. Tu sei un faro per gli altri, operatore di luce, la tua energia è diversa dagli altri, tu sei. Ehm, sei sei un seme stellare, tu sei una, una gemma per questo pianeta. Non, non dimenticare il, il motivo per cui sei venuto qui, per cui sei venuta qui, quella chiamata dell'anima. L'anima ti sta chiamando al risveglio. Usci, esci dall'ego. Abbiamo parlato con Alberto oggi di uscire dall'ego, di uscire dal giudizio di noi stessi e degli altri. Cerchiamo di avere rispetto per le anime che camminano. In un percorso diverso dal nostro, ma andiamo avanti senza paura nella direzione dei nostri sogni irradiando la luce del creatore. Se tu farei questo anima infinita, solo appagamento e bellezza. Guardate che bella questa carta. Eh, C'è una donna sraiata un su un fiore eh, e, e questo rappresenta la gioia. La gioia um, abbonda in tutte in tutti gli aspetti, in tutte le parti della mia vita e questo porta maggiore appagamento solo quando noi siamo in linea con l'anima riusciamo a sentire l'appagamento alle volte dobbiamo un po sforzarci sforzarci di cosa di uscire dalla zona comfort da quello che ci fa paura normalmente è i tuoi obiettivi sono oltre le tue paure superando le tue paure tu puoi raggiungere la tua gioia ma esci da quella scatola del cricetto da quella ruota del cricetto che ti fa vivere sempre una vita uguale una vita triste è venuto il momento di uscire fuori e di irradiare la tua luce ora parliamo di guarigione guarigione come eh, guarigione emozionale guarigione attraverso il perdono guarigione attraverso lasciare andare definitivamente il passato il passato non ti serve il passato ti tiene incatenato incatenata in una vita che non vuoi più vivere l'unica via per uscire dal passato è quella di accettare il passato per come è stato e perdonarci e perdonare va bene perché questo ti consente di fare un salto quantico di aprire il tuo cuore di prendere in mano le redini della tua vita ok quindi questo a livello Energetico, vibrazionale emozionale è fondamentale ma c'è anche da dire che è fondamentale fare un'alimentazione di un certo tipo un'alimentazione più viva, più verdura, più frutta, va bene, più cibi naturali, meno, meno, meno cibi elaborati, eh, cerchiamo di fare un'alimentazione che eh, ci dia, che sia più armoniosa con le vibrazioni e le frequenze della gioia, della gratitudine e dell'amore. Eh, di qua cioè, non voglio soffermarmi troppo, ma abbiamo tanto parlato con Alberto di una dieta di tipo vegetariano di tipo vegano può essere se non riesci in questo momento prega i tuoi angeli chiedi guida e assistenza eh, cerca di eh, come dire di abbondare di frutta e verdura va bene e poi eh, avverrà tutto spontaneamente que questo non è, un, cioè, non è una legge questo non è il canale youtube dei vegani voglio dire eh, so, è un processo di transizione si è parlato di risveglio però vi faccio un esempio molte anime in risveglio non hanno energia vitale sono molto fiacche non hanno uh, concentrazione, non, ha, non riescono a connettersi con i propri angeli, con le proprie guide e con l'arcangelo Michele. Diciamo che un rimedio ottimale è quello proprio di cambiare alimentazione, di bere tanta acqua, di uscire nella natura, ma anche di fare un'alimentazione più improntata verso il vegano-vegetariano. E poi mi tornerete la risposta, a me è normale, più tu sei amore, più tu vibri amore, più è semplice connettersi. Con le frequenze più alte. Cara anima infinita eh, è, un è venuto il momento di avere il coraggio di dire la verità, di aprire il chakra della gola, di parlare, di dire ciò che pensi e ciò che senti, non farlo attraverso la rabbia, non farlo attraverso il dolore, trasmutta queste emozioni con la tua guarigione emozionale e abbi il coraggio di dire la verità con assertività. Essere assertivi non vuol dire essere duri, essere duri eh, vuol dire anche un po' imporsi attraverso l'ego. L'assertività è come dire un'ottava superiore, una frequenza superiore alla decisione alla direzione che tu hai intrapreso abbi il coraggio di dire alle persone che ti stanno intorno ciò che pensi ciò che senti perché tenerti tutto dentro ti sta lavorando ti sta facendo male meglio sentirsi dire di no meglio sentir dire a una persona che il suo parere è opposto al tuo ma abbi il coraggio di dire ciò che senti e ciò che pensi e poi prenderai le decisioni giuste perché queste carte ti stanno veramente invitando al cambiamento 15 giorni per cambiare 15 giorni per prendere la decisione 15 giorni per parlare ed agire nella direzione dei tuoi sogni che ti porterà grande abbondanza e gioia infinita Sei in una fase di risveglio anima meravigliosa il risveglio porta al cambiamento, cambiamento di alimentazione, cambiamento della professione, cambiamento del tuo essere, del tuo modo di pensare, accetta che tutti quei vecchi sistemi di credenze stanno crollando perché questo fa parte del processo di trasmutazione, del processo di transizione da indaco a cristallo. Io ne ho parlato in alcuni video, potete andarli a cercare nel mio canale YouTube. È proprio un processo alchemico. È il più che si trasforma in oro è la lego che viene frantumato per poi risvegliarti nell'anima in infinita che tu sei veramente ok alberto ora tocca a te vado io <coughs> grazie allora eh, beh lettura molto interessante molto in linea col momento che stiamo vivendo appunto di cambiamento passaggio lento fra l'estate e l'autunno nonostante sono faccia ancora molto caldo periodo della Vergine, adesso c'è la luna in, in Vergine, la Vergine è un segno, cioè uno può essere anche pesci o ariete, però il periodo adesso è quello della Vergine, quindi è, è, poi Vergine era la Vergine Maria, voglio dire, Vergine è un attributo no, di purezza, è, di cuore e parliamo di un segno molto operativo, a partire dai pensieri molto laboriosi, no, persone che fanno molto, molto organizzate, a volte un po' perfezioniste e quindi queste carte ci dicono molto, diciamo, su, su questi aspetti, no? C'entra molto il rapporto col padre e quello che uno fa, ma proprio a partire dai pensieri, la capacità di discernere bene e male, vero o falso, cosa mi risuona, cosa non mi risuona. Poi anche sul discorso che facevi sull'assertività, che è esattamente fra passivo e aggressivo, è fondamentale avere quelle caratteristiche perché, se no, se tu sei passivo, subisci, magari ti sembra che ti vada bene e dopo invece diventi passivo aggressivo, che è un mix letale. Se tu sei nell'aggressività, magari ti fai rispettare, però ti fai terra bruciata perché tratti malissimo le persone. Assertivo è quello che sa dire dei no, ma che non ti fa sentire uno straccio, ti dice guarda, no, perché è così così. Osher diceva che le persone che sanno dire di no sono persone libere, perché poi alla fine eh, noi facciamo i conti con noi stessi. Noi stessi un sì sbagliato detto a qualcuno può essere un no a noi stessi e poi quindi tu magari per fare la pace con qualcuno rischi di fare la battaglia con te stesso no? ciò detto allora la prima carta parla di grazie di gratitudine vergine vergine maria maria piena di grazia grazia e gratitudine attraverso la gratitudine la gioia si espande certo perché eh, se io in questo momento mi trovo con un pugno di mosche mi sembra che la mia vita non stia procedendo, non ho soldi, non ho relazioni, il momento è quello che è, purtroppo è facile trovarsi in questo tipo di loop, eh, ho due scelte, tornando al discorso della scelta del discernimento, o gratitudine o lamentela. Lamentela, La mentela, oddio, eh, ma domani sarà ancora peggio, e... Eh, voglio dire, sei nel masochismo, attirerai altre miserie. Se sei nella gratitudine puoi dire, certo, non ho soldi, non ho amici, eccetera, sono vivo, ho un tetto, ho delle idee, ho un corpo in salute, questo ti fa attrarre altre cose. Fabio Marchesi fa l'esercizio del grazie, grazie, grazie, ogni giorno, grazie, grazie, grazie, col sorriso, ha voglia, che energia che ti dà, perché cioè, già dire grazie non è che tutti riescono a dire grazie, ma poi oltretutto col sorriso, l'emozione, il film The Secret, nessuno dice che The Secret is the feeling, l'emozione. Se tu vuoi avere un milione di euro, vuoi avere 20 amici, ma vai in giro che sei così e cosa vuoi attirare? Rischi di attirare altri come te o peggio, cioè sono tutti aspetti importanti, eh, spesso non, non ci si pensa. Poi la grazia di Maria, appunto tornando a Maria è proprio una caratteristica no? molto legata anche a Michele, no? Grazia, giustizia, sono proprio quelle caratteristiche di, di purezza, di equilibrio fra dare e ricevere, che poi portano questa cosa anche all'esterno. no? E quindi anche Michele stesso, che mi viene in mente, in certe statue, viene rappresentato come quasi un po' serio, un po' così, perché poi lui tra l'altro è il protettore anche della polizia, delle forze della difesa, eccetera. Ma eh, voglio dire, allora ci può anche stare, perché se tu porti la giustizia devi essere anche inflessibile talvolta ma lui non è un, un militare un gerarca voglio dire una figura anche, anche perché se no sarebbe un angelo voglio dire quindi anche qui cerchiamo di discernere di capire Michele piuttosto che Maria cioè sono figure che hanno un, un maschile e un femminile che sono integrati da Dio proprio cioè eh, figure determinate pure ehm, voglio dire, non, non, non c'è squilibrio, non c'è cattiveria, è, è, è proprio un qualcosa che va oltre, no? sono figure proprio che hanno trasceso l'ego, che sono amore puro, che ti danno aiuto istantaneamente se le chiami e che sono un, un esempio proprio di amore, di integrità, perché non scendono a compromessi, certo. cioè se tu preghi queste figure… Eh... Quello è, ricevi quei messaggi, non è che poi puoi metterti a fare altre cose, se no loro chiaramente rispettano il libero arbitrio, però poi eh, non si sa come va a finire no? se non li ascolti, ma non per colpa loro, per non colpa tua che non li ascolti. Seconda carta, ampi orizzonti, sempre tornando al discorso della gratitudine. E fai l'esercizio di gratitudine, si espande la gioia, si espandono gli, er gli orizzonti, magari cominci ad avere più idee, si espande il respiro, vedi altre persone, ti arrivano più soldi magari anche da fonti inaspettate. In questa figura c'è una sorta di principe seduto sopra, non si capisce bene cosa, uno scenario così un po' turistico se vogliamo, c'è una barca a vela, mi viene in mente un piccolo principe, non so perché, che è un racconto che è stato tradotto in tante lingue, di un autore francese che ha degli aneddoti da paura, del tipo di dare l'importanza all'invisibile, al proprio cuore, cioè da proprio, come si può dire, cerca di, di porre l'attenzione proprio sul rapporto che abbiamo noi con noi stessi, no? Cioè tante volte magari noi guardiamo quello che, che abbiamo intorno e va benissimo, però non dimentichiamoci che quello che conta veramente è l'invisibile, quello che non vedono gli occhi, che vedono gli occhi del cuore. E, e, ieri, mentre Rivia ti ho mandato il video di un ragazzo cieco autistico che cantava, io sono rimasto di stucco ragazzi, cioè tornando al discorso che facevamo l'altra volta delle Paralimpiadi, no? quindi delle volte uno meno A, ma più A, perché tira fuori proprio delle risorse inaspettate, delle caratteristiche proprio molto, molto interne, molto di cuore, no? Tornando al discorso della Vergine, anche lì uno può essere uno che punta all'eccellenza, ci sta l'ambizione in tutti gli ambiti, oppure uno può essere perfezionista, che invece è una malattia. Cioè, un conto è cerco di migliorarmi ogni giorno, no, con pazienza, eccetera, un conto è non mi va bene niente, eh, guardo, ho fatto così però, avrei potuto fare, tu hai fatto così però… Sono due cose diverse, eh? cioè voglio dire molto diverse, anche perché il perfezionismo ti fa procrastinare, ti fa continuare a cambiare, ti toglie focus continuamente. È una cosa tutto fuori che angelica la, la, la, il perfezionismo, è eh, il procrastinare assolutamente. Ah, faccio domani. E, e intanto il presente che è un dono te lo perdi. Abbondanza infinita. L'abbondanza, pouring, è tipo la, la, la, la, la pioggia battente, no? è come se l'abbondanza ti arrivasse proprio tipo come una pioggia, un lago, è proprio un'espressione legata all'acqua, al no? flusso. Quindi l'abbondanza arriva nella tua vita anche qui se tu sei nel flusso, se ti lasci un po' andare, se sei resiliente, se sei senza forma, quindi senza ego. E quindi insomma c'è una figura di persone, no? un'ipotetica famiglia, persone che si danno una mano, che fanno il lavoro nei campi, c'è della frutta, no? perché l'abbondanza naturalmente è anche ciò che ti, ci dà la madre terra certo. in termini proprio di cibo, no? giustamente. E anche qui, insomma, sempre una preghierina magari di ringraziamento prima, prima di, di, di mangiare, anche ringraziare magari il cibo stesso, non, non sarebbe male, anche perché di questi tempi oltretutto in cui tante volte ci sono cibi industriali, magari uno se ha la fortuna di avere delle vigne, un albero da frutto, un orto, quant'altro, eh, è sempre un bel, un bel privilegio, sicuramente. Protetti dagli angeli. Sei cioè, protetto dagli angeli, l'angelo lì sorridente con la spada, spada simbolo di verità, di discernimento, di luce, di saggezza, di utilizzo del sé superiore, della verità, proprio della mente, ma una mente elevata, non una mente fredda, calcolatrice, razionale nel senso più brutto del termine, cioè il segno della vergine come altri segni, eh, vabbè, Alcuni dicono che sia di fuoco, altri di aria, non è importante. Io lo considero di terra perché per me l'elemento principale è la terra, gli altri vengono tutti di conseguenza. La terra è il nutrimento. Quindi se tu ti nutri bene al tuo interno, eh, a partire dai pensieri, dalle credenze, dalle emozioni, poi questo ha tutta una serie di, di conseguenze positive, anche a livello economico, no? un po' su tutto. Quindi tornando alla mente, alle emozioni, se tu hai... Del, Provi delle emozioni positive, hai trasmutato le emozioni negative, hai dei bei pensieri, sei anche in grado di porti in modo positivo con gli altri, anche di risolvere dei problemi, anche di, come dire, eh, che ne so, io stai portando avanti una tua azienda, una tua battaglia, le persone ti fanno delle obiezioni, tu gli sai rispondere, ah ma tu sei vegano però, ti spiego, guarda, ti faccio vedere, ti do 100 motivi per fare questa cosa qua, in modo tale che le persone rimangono al muro tra virgolette, cioè tu sei sicuro della tua idea, la porti avanti, non è che ti fai mettere in difficoltà dal primo che arriva, certo. cioè tu devi avere un'idea devi essere convinto di quell'idea lì, no? e, e, e come sempre delle volte magari le idee no? pionieristiche, idee che magari ha uno su dieci… Eh... A maggior ragione le devi portare con convinzione no? perché è normale che se parli con tot persone quasi tutti avranno delle altre idee. Eh, siamo abituati così. Eh, alla TV hanno detto, eh, però sai, allora, io ti spiego. Per la mia sensibilità, bisognerebbe far così, ma sono cose che già stanno accadendo. Eh, quindi ah, sì. uno deve essere proprio cieco cioè per, per non vederle queste cose. Poi giustamente uno ci arriva prima e in Insomma, siamo qui apposta. C'era luce prima di risveglio. Mi sembra. Luce la luce che eh, si irradia a partire da noi stessi, no? dal plesso solare, dal cuore. E chiaramente più questa luce è espansa, più poi si manifesta anche all'esterno. Chiaro che se uno va in giro e ha al proprio interno una luce un po' fioca, perché magari c'è poca chiarezza, ha lavorato poco su di sé, sai, cioè va in giro eh, come uno che va in giro con la lucetta, no? un po' impaurito, po' così diffidente, anche un po' arrabbiato, invece cerchiamo che questa luce sia la luce dell'eremita dei tarocchi, tu hai parlato di faro, cioè io vado in giro con la luce, proprio è luce che gli altri quando mi vedono si girano, mamma mia questo, guarda, che contento che è, che sorridente, come è vestito colorato, voglio dire, cioè la luce è la luce, non ha bisogno di no, tante definizioni, la velocità della luce, la luce è una cosa che arriva dappertutto come la luce del sole ed è una cosa legata molto al dare no quindi se tu lavori sulla tua vibrazione sul dare a te stesso poi dai anche agli altri appagamento la gioia riempie tutti gli aspetti della mia vita c'è questa figura proprio che dà l'idea di leggerezza questa ragazza col cuore aperto appollaiata su un fiore proprio leggera no io in questo momento sono appagato sono gioioso sento l'abbondanza mi sento al sicuro. Ho un sacco di idee per il futuro, sento che mi arriveranno tanti soldi, ho tanti collaboratori. No? A pagamento, giustamente come dicevi tu, parliamo proprio di anima, no? non di personalità, parliamo proprio di, di spirito, no? è una cosa molto profonda. Risveglio, anche qui gioia, eh, consapevolezza, eh, essere pronti alla vita, no? essere, non aggredire la vita, ma nemmeno essere così, anticipare gli eventi vita, di cosa hai bisogno, io sono qui, no? il risveglio è proprio è la sensazione plastica, fisica di essere nel posto giusto, nel momento giusto, di avere chiarezza, sapere qual è il proprio posto, essere attivi, no? eh, proattivi e non passivi, non subire, ma vediamo cosa succede, no, io so già cosa fare a prescindere. Io pianifico il futuro, non è che perché c'è il covid che okay, allora io sto fermo ma speriamo che il governo faccia delle manovre, no, no, io non devo, cioè questa situazione ci sta insegnando che ognuno deve metterci del suo a prescindere dagli altri, non, non, non ci sono alibi, non ci sono scuse, no? E, e in questa foto, sempre con un contesto no, di natura, chiaramente fiori e erba, c'è una farfalla, il simbolo della trasformazione. Farfalla è un... Uh, è un, un autentico miracolo. Farfalla fa un procedimento come tanti animali che tanti chiamano fine ed è solamente un inizio. Ed è, un, chiamarlo animale riduttivo, è una creatura che porta gioia. Le farfalle, le fate, no? gli esseri della natura. È qualcosa proprio che, che ti fa essere grato alla vita. Giustamente cambiamento dell'alimentazione. Si può sempre migliorare l'alimentazione, anche la vita migliorerà. Cioè, non mi ricordo se era Ippocrate che diceva che l'alimentazione è la cosa che ti può curare proprio per prima voglio dire anche un digiuno ogni tanto puoi farlo autonomamente piuttosto che sentendo il medico digiuno intermittente digiuno di un giorno di quello che ti senti ti aiuta a resettare il sistema magari uno dice Boh, non, mi sembra di mangiare bene però che ne so non vado di corpo sono poco lucido ma, cosa vuoi magari provo un giorno a non mangiare niente o di piccoli spuntini, di frutta secca, poi magari mi viene in mente che ma quella roba lì, sai cosa c'è? Mi rimane sullo stomaco, la evito, cerco di focalizzarmi di mangiare più quella cosa lì. Chiaramente noi parliamo sempre di, di veganesimo, no? di verdure, di frutta, sicuramente non, parli, non parliamo di mangiare animali. E... Ma perché? Per un motivo semplicissimo, perché la frutta e la verdura sono cibi sani, ripeto, Nulla togliere i supermercati, però se uno può, magari un chilometro zero un orto, un orto frutta, magari cercare di andare direttamente dal produttore. Sono cibi sani, sono cibi vivi, cioè hanno sostanze nutritive vive, non sono stati Elaborati. voglio dire. Eh, cioè il Buddha diceva addirittura che il brodino stesso, in un certo senso, è, è un primo passo verso no, l'invecchiamento. Perché comunque tu cuoci una cosa si perdono delle sostanze nutritive, quindi il veganismo è legato anche al crudismo in un certo senso, mm -hmm. poi sono tutti i passaggi, per carità di... Però, insomma, anche il cambiamento dell'alimentazione, togliere gli zuccheri, ti fa essere più lucido. Il libro Sugar Blues, Blues è una sorta di depressione, senza nulla togliere alla musica, perché tu sei dipendente dal... Sì. dagli zuccheri, dal, dal dolce, tornando prima all'elemento terra. L'elemento terra, se non è equilibrato, abbandono, abbandono... Il contrario dell'abbondanza, mangio dolci perché no, non ho bisogno di affetto, robe varie, mi butto sui dolci. È un'illusione, un no? Perché di dolci si può benissimo fare a meno, oppure ci sono i dolci vegani, noi abbiamo provato più che altro tu più volte a fare delle torte vegane, non hanno nulla da invidiare alle so torte non vegane, ma anche se tu ti mangi una pasta col ragù vegetale, col pesto vegetale, cioè, io vi, vi invito a farlo. Non il gusto è assolutamente uguale se non meglio, non c'è nulla assolutamente da, da, da, da, sì, da invidiare appunto all'altro tipo di alimentazione, assertività ne abbiamo, abbiamo accennato un po' prima, chiaramente se uno ha delle idee a prescindere dall'ambito è giusto portarle avanti, farsi sentire, parlare di chakra della gola, giustamente eh, dire la propria verità, no? in, non in malo modo, ma giustamente portare avanti le proprie idee, non per pieto vivere, accettare. Tutti i miei amici, non so, i miei conoscenti non mangiano vegano, vorrà dire che ci troveremo per un caffè, non muore nessuno, però uno ad un certo punto deve essere anche coerente verso i propri principi. no? E Quindi decidere anche qui col discernimento cosa fa per me, a cosa dico sì, a cosa dico no, magari perdo una persona, ne trovo altre cinque, Rinuncia a un cibo, ne scopro altri tre buonissimi perché tornando al cibo: frutta e verdura, non dimentichiamoci che ce n'è solo una quantità industriale, non è che un, oh, ma solo frutta e verdura e contorno. Ma a parte che non è contorno, ma cioè, noi stessi vediamo ogni giorno che ce ne sono, cioè, fai in tempo a stufarti. Cioè, tu entri in un ortofrutta e sono talmente tanti frutti, tanta verdura che ci vorrebbero 10 vite. E poi anche ti, ti nutrono proprio a livello emotivo anche il colore, no? Mangi una rapa assolutamente, vedi la terra, vedi il colore, no? Cioè, passatemi l'espressione, è una sorta di cromoterapia, se vogliamo, in un certo senso, no? Ultima carta, e poi passeremo al libro. Sì. Guarigione emozionale, ultima non ultima: guarigione di cuore, di dolori molto profondi, molto antichi. Se tu sei un'anima antica, non parliamo di un'anima di cento anni fa, ma anche di migliaia di anni fa, se non di più, voglio Beh, dire, se sì. noi diciamo, pensiamo alla musica antica, è musica che c'era, cioè proprio quando c'erano gli antichi popoli, no? e quindi man mano che tu guarisci dentro, facendo il lavoro su di te, perdono, oltre alla gratitudine, perché chiaramente se ci sono magari delle cose grosse, è il caso di perdonare, magari ti fai un piantino, ti sblocchi, perdono con lavoro, con la lista nomi anche, esatto, ricevi, benedizioni, e amore. Perché cosa succede? Magari uno dice oh, non ho niente da perdonare, ma no, ma sai, tante volte partiamo da noi stessi a perdonare, perché magari pensiamo di non avere niente con nessuno, intanto partiamo da noi stessi, male non fa. Ma dopodiché il fatto è che tu magari sei convinto di non dover perdonare nulla, però prova a guardare la tua vita in questo momento. Io ti auguro di non aver blocchi, ma mediamente è probabile che, se guardi no, la, la, la fetta, il grafico, magari le relazioni vanno bene, tutto va bene, mancano soldi, oppure c'è tanti soldi, pochi amici. Lavoro ti perdono, magari c'è un blocco nel ricevere in quell'ambito lì, perché tante volte no, l'orgoglio, anche qui torniamo al discorso della Vergine, il perfezionismo, i pensieri in più, sì. c'è poca organizzazione mentale e questo ti porta a creare dei blocchi ad ansia, Invece lavorando, lavorando sulla guarigione emotiva, fisica, no? sul, sul cuore, sul plesso solare, il rapporto con la pancia, col bambino interiore, man mano ci si apre sempre di più alla vita e arrivano cose sempre di più. No? Quindi è un lavoro continuo, sì. con pazienza giorno dopo giorno. Eh? È una cipolla, lo sappiamo, no? bisogna continuamente togliere gli strati, le barriere, fino a che quando arrivi all'ultimo basta, sei a posto. Bene, grazie Alberto. Allora, adesso andremo a scegliere un messaggio. Vediamo un po' cosa esce. Accetta l'inevitabile se riesci ad accettare che il fiume scorre da sempre che continuerà a farlo cambiando in continuazione il suo aspetto il suo contenuto allora riuscirai a scoprire il segreto dell'evoluzione l'eterno dinamismo che non possiamo fermare bene con questo messaggio noi concludiamo la nostra lettura angelica volevo ricordarvi che eh, ci occupiamo di facilitare delle sessioni private di lettura angelica con l'utilizzo delle carte angeliche oppure come connessione diretta con l'Arcangelo Michele, ok? Eh, ci occupiamo di logo ceiling, logo sealing è una modalità di guarigione che si avvale dell'utilizzo della parola, è una modalità molto potente che aiuta a sciogliere i blocchi, le paure, eliminare i sistemi di credenze depotenzianti, eliminare dolore, sofferenza. Pensieri negativi, tutto ciò che vi sta bloccando, tutto ciò che vi sta impedendo di essere nel vostro pieno potere, eliminare anche i sentimenti di rabbia, di paura, di giudizio, di invidia. Quindi è un ottimo strumento per uscire dall'ego, eh, diciamo è un lavoro che è deve essere eh, fatto magari con me per un certo periodo di tempo poi però deve essere portato avanti fino a quando non pulirete il vostro canale eh, essere canali puliti nel senso di essere nel vostro pieno potere nell'anima uscire da questo ego che veramente vi logora vi impedisce di essere felici uscire da quei pensieri negativi che vi impediscono di stare bene di essere sereni di essere appagati ecco il lavoro di logosili è straordinario eh, naturalmente si lavora anche con la cosiddetta riprogrammazione per riallineare i vostri sogni obiettivi nella direzione dell'anima quindi è un riallineamento dell'anima e dei vostri obiettivi personali e quindi anche spirituali eh, ci occupiamo anche di guarigione a distanza con le nuove frequenze di luce dell'arcangelo michele si possono facilitare le guarigioni a distanza in qualunque parte d'italia in cui tu ti trovi in questo momento se vuoi farle dal vivo, noi siamo ad Alghero, riceviamo ad Alghero. Ok, fino al 23 di settembre, poi eh, eh, personalmente sarò a Londra e quindi magari si può lavorare a distanza. Ok, eh, volevo ricordarvi che. Quindi chi è a Londra vuole fare un lavoro con me, perché no? Eh, volevo ricordarvi che il seminario di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce, webinar, quindi da casa, col pc, col tablet oppure col cellulare, eh, eh, sarà il, scusate, ottobre, vero? 17-18 mi pare giusto. 17, ma eh, sabato e domenica dovrebbe essere, no? Allora sarà il 16 e il 17, va bene, il, il weekend del 16 del 17 ottobre, ok? Eh, e sarà un'esperienza meravigliosa perché potrete imparare ad accedere alle nuove frequenze di luce e poi conservare questo dono e poterlo utilizzare per facilitare la guarigione sulle altre persone, su voi stessi, sul pianeta e eh, potrete anche eventualmente aiutare eh, tantissime persone con questo lavoro straordinario. Le nuove frequenze di luce hanno un potere, il potere straordinario di riportare equilibrio laddove c'è disequilibrio. Quindi portare armonia, pace, eh, guarigioni a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale. Tutto è possibile laddove tu hai bisogno e laddove è più giusto per te, e per il tuo massimo. Bene. Quindi imparare questo lavoro, le basi della guarigione, la protezione, tutto in un weekend 16-17 ottobre 2020. 21. Allora, se siete interessati, volete lavorare con noi, eh, volete fare un corso one to one per connettervi con i vostri angeli, volete lavorare con me in quest'ambito, contattatemi per chiedere maggiore, maggiori informazioni. Io Alberto vi salutiamo, vi auguriamo 15 giorni meravigliosi per ricreare la vostra vita, per portare gioia e gratitudine nella vostra vita. Noi vi abbracciamo, un bacione grande, a presto! Ciao oh, ciao! Grazie.